Amici di Crino, bentornati con... No. Daccio la cicca. Puntata ricca di sorprese oggi perché parliamo di utensili conici a gradino. Iniziamo con spiegare il perché di questo nome. E sti cazzi. Conici perché appunto il, questo... Eh, no. Comi... Eh, comici. <ride> parliamo di utensili conici appunto per la loro forma. Anche. a gradino perché tecnicamente parliamo di un avanzamento discreto gli utensili conici vengono usati tendenzialmente per allargare dei fori preesistenti l'utensile conico tradizionale vi permette un avanzamento di allargatura del diametro del foro di tipo continuo ma senza darvi precisione e soprattutto con un foro che risulterà essere svasato. L'utensile conico a gradino invece ci permette di ottenere dei fori con un diametro predefinito e perfettamente circolari. Prendendo ad esempio come riferimento il nostro utensile grandezza 6 e presupponendo un avanzamento di tipo manuale per due a step... Eh? No, non ho capito. Vabbè, ma se non siamo tra professionisti, allora dimmi... Cioè. Presupponiamo di avere un foro in una lamiera da 12 mm. Per allargare il foro fino ai 20 mm dovrò scendere di 4 step, perché da 12 a 14, da 14 a 16, da 16 a 18 e da 18 a 20. Come vedete questo utensile conico presenta anche una scala natura. A cosa serve? La geometria dell'utensile, infatti, agevola l'espulsione del trucciolo durante la lavorazione, ma soprattutto fa in modo che non serva applicare particolare pressione, in quanto appunto questa scalanatura eh, permette un avanzamento facilitato nel materiale. Questi utensili gradino sono utilizzati particolarmente su elettroutensili a mano, per questo appunto il cordolo presenta i classici pianeti antisdruciolo che vanno ad incastrarsi nella griffa del mandrino permettendo una piena trasmissione della potenza. Raccomandiamo l'utilizzo di questi utensili a gradino soprattutto su lamiere e i materiali pla pla pla. Madonna benedetta di Manfredonia, figlio mio, siamo in guaiate sotto tutti i punti di vista. Raccomandiamo l'uso di questi utensili a gradino soprattutto su lamiere e materiali plastici con spessore fino a 2 mm. La gamma inoltre comprende i rivestiti al TIN e al TLN per applicazioni di tipo intensivo. Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so! Attenzione sulle velocità di taglio. Trattandosi di un utensile multidiametro, se così possiamo dire, nelle nostre tabelle tecniche la velocità di taglio consigliata fa riferimento al diametro medio dell'utensile. Prendendo ad esempio un utensile grandezza 6 con diametro da 4 a 30 consigliamo una sola velocità, di taglio che è di 550 giri al minuto per la in acciaio basso legato Continuate a seguirci su tutti i nostri social cercando Crenotools e lo senti anche tu nell'aria? Sta arrivando Natale! Sto torando, prego non mi Beh!